Come stai, Un Incasinatissima. Oh, senti, allora ti ho portato un po' di cashmere per te e uno per il presidente. Blu, come piace a lui. Se mi fareste la cortesia di consegnarli, se mi acquisto mio coloroso bigliettino, sarebbe perfetto. Quando è che lo posso incontrare? Nell'aldilà. Prima incontrare la baciatura e allora stavo pensando un piccolo stratagemma. Siccome conosco uno all'ingresso, io potrei entrare nel palazzo, nascondimi dietro la tenda e quando lui passa, paf, mi presento. Come Ti sembra come schema? la tenda qua, ma non si è visto nessuno. Ah, non è più venuto? È rimasto in again Scusi, il bagno.